salve a tutti eh, sono francesco fusillo eh, per le guide eh, del sussidiario per immagini ovvero come eh, impostare graficamente la pagina eh, dell'argomento per il sussidiario adesso vado a mostrare come si imposta e come si inserisce logo e cartiglia allora faccio un esempio parto da questo eh, questo è simca eh, quindi parto proprio dall'inizio questo è già l'argomento la, eh, impustato è la pulizia del corpo della pelle del corpo quindi qua si vedono le interruzioni di pagina questa è la parte che va sul titolo la prima pagina la pulizia del corpo e della pelle e questa è la pagina 2 io eh, lo sporco è eh, sul corpo e sulla sul eh, e Manca sulla sul pelle, Quindi questo. ok. Adesso facciamo la prima pagina che è quella che conta, poi l'impostazione delle altre pagine sarà un oggetto di una eh, video guida relativa a come si gestisce la funzione tipografica. Bene, allora vado nella funzione tipografica, non spiego come funziona SimCA nella costruzione di tutte le le frasi eh, devono lavarsi, ah, aspetta, mi manca eh, la parola fine, la parola fine, ok, magari fine e basta, fine, bene, allora eh, apro la funzione tipografica e nella funzione tipografica vedrò eh, la, eh, il pitogramma titolo. Sono troppo grandi e posso andare a prenderli più piccoli. Ecco la pulizia del corpo e della pelle. Allora, questa pagina, che sarà la pagina titolo, la pagina di accesso, adesso me la rimpicciolisco con Ctrl meno per poterla, più, ecco, poterla vedere un po' in grande. Mi abbasso il titolo selezionando la, questa striscia. Per selezionare, vado su, con, la, con il mouse sopra il primo pittogramma. Eh, clicco il tasto shift e si dovrebbe selezionare eccola lì che si è selezionata vado sull'ultima, riclicco il tasto shift e si è selezionata a questo punto le sposto tutte e le sposto in giù perché qui sopra in alto andrà l'intestazione e qui di fianco andrà il cartiglio allora ehm, mostro le immagini che voglio eh, introdurre come vedete ho, ho già scaricato alcune immagini ecco le immagini per adesso queste del cartiglio e questa del logo si scaricano per adesso dal mio sito si scaricheranno poi dopo dal sito di Simca ovvero eh, scarica l'intestazione scarica il cartiglio quando scaricate andate qua e cliccate scarica non c'è altro da dire e poi la trovate se è Windows dentro la cartella download, se è Linux, come nel mio caso, nella cartella eh, scaricati. Che poi andranno nel pitogramma ma ho scaricato, eccolo qua, cartiglio e logo. Me ne porto sulla scrivania per comodità. Qua. queste due immagini andranno nella pagina torno a simca e contro più per vedere meglio così anche il video rileva aggiungo elementi aggiungo un'immagine personale questa funzione aggiungere elementi mi permette di aggiungere testo immagini pagine eh, ecco allora eh, prima di tutto eh, aggiungo un'immagine personale come faccio ad aggiungerla? semplicemente trascinandola all'interno di questo box introduco il cartiglio per adesso eccolo lì introdotto il cartiglio, vedete che adesso nella pagina allargo a tutto schermo e rimpicciolisco la pagina, c'è il cartiglio, questo è il cartiglio, andrà qui qui sopra andrà il logo e qui vanno i testi allora siccome eh, la funzione TYPO introduce e questa come vedete è sempre lì sotto che poi sarà il corredo di questo titolo e poi io potrò spostarla a fare quello che voglio e siccome introduce il sistema eh, del testo ma lo introduce sotto qua in alto se io metto il cartiglio non vedo più le, il testo che metto quindi adesso eh, metto il testo eh, lo metto al suo posto e dopo introduco il cartiglio metto CTRL più perché così possiate vedere meglio aggiungi elementi, aggiungi testo mi chiede il titolo eh, la pulizia del corpo allora il titolo è la pulizia del corpo e della pelle bene, allora qui posso eh, stabilire la dimensione eh, lo faccio un po' grassetto dico aggiungi testo eccolo lì, la pulizia del corpo e della pelle quindi lo, lo affianco al titolo bene progetto il progetto adesso aggiungo eh, adesso dovrò mettere un... comunque vedete questa è un'immagine e questo è il testo in fianco al progetto devo dire aggiungi testo il progetto è cts brescia eh, aggiungi testo eccolo qui ordine di scuola al quale è riferito questo argomento area disciplinare difficoltà eh, allora aggiungi ancora il testo ordine di scuola è una scuola primaria aggiungi testo, vedete lo metto sempre là in alto per cui se io avessi messo un'immagine me lo dovrei continuamente spostare area disciplinare dove eh, aggiungi elemento, aggiungi testo di nuovo area disciplinare è scienze aggiungi testo eccolo lì e difficoltà, aggiungi testo ancora, un ragazzino che ha la sindrome di down, down, voilà, perché eh, poi negli elementi di ricerca potrò fare riferimento anche al tipo nella ricerca, ok, oh, metto un po' a posto il testo, bene, il cartiglio c'è il titolo c'è poi qui ci metto un'immagine anzi ce la metto subito perché è abbastanza abbastanza carino se nella pagina eh, di accesso all'argomento c'è anche un'immagine significativa evocativa di quello che si vuole dire allora l'immagine l'avevo preparata che è questa adesso la mostro la mostro voilà la pulizia del corpo e della pelle questa sarà un'immagine centrale alla pagina quindi adesso torno eh, torno eh, forse non si è vista perché ho cambiato schermo eccola qui l'immagine sono di linux io posso cambiare schermi e rischio di non registrarlo quindi aggiungo un'altra immagine personale già preparata mi ridimensiono la pagina per andare a pescare l'immagine che è questa voilà la metto dentro il box e adesso ce l'ho nella pagina vedete ce l'ho nella pagina siccome mi voglio aggiungere anche il cartiglio poi questa la metto giù la ridimensiono come mi serve e così finisco la pagina allora aggiungi immagine personale di nuovo voi capite che se fossi stato ordinato mettendo tutte le immagini da una parte sarebbe stato più facile questa operazione voilà Eccolo. potevo aggiungere anche le immagini tutte assieme però è meglio così allora la pulizia del corpo e della pelle lo prendo dagli angoli e la ridimensiono voilà siccome non c'è niente di osservazioni posso, posso andare anche davanti insomma come vedete qua c'è del testo, eh, Simca legge anche le tavole, non leggerà quel testo lì che è un'immagine, ma questo che fa parte della produzione con i mitogrammi c'è. Ecco, adesso verifico la posizione, vedete è andata perfettamente al suo posto, il cartiglio era già al suo posto, questa è la pagina di, di ingresso della tavola del sussidario per le immagini finita le altre eh, frasi sono sulle pagine successive che io andrò ad arredarle con immagini e andrò a comporle nella maniera corretta sempre selezionando vedete posso o spostarle tutte o selezionarle e quindi le sposto tutte assieme adesso le seleziono anzi deseleziono tutto perché se no sposto tutto mostro come sposto anche queste qui le persone devono, aspettate che la centro, lavarsi, deseleziono con CTRL SHIFT, fine ecco, qui abbiamo pensato di mettere un'immagine anche qui queste sono tre tavole relative alla pulizia ecco, eh, voglio mostrare che posso selezionare tutta la riga non così ma Aspettando un attimo perché lavora su internet quindi uh, ha la necessità di eh, andare a portarsi il comando online, eccolo qui, però posso anche prendermene uno e gestirmelo per come voglio, vedete, va bene. Quello che mi interessava non era tanto una guida su tutta la funzione Typo, ma come impostare la pagina. Ecco, questa pagina sarà rilevata dal database come o Brescia o Scuola Primaria o Scienze o Sintomi di Drago. Importante che siano tutte uguali, mi resta a dire solo questo, che qui va il logo della scuola. Come vedete, il logo del progetto non c'è nulla, ma eh, il, la scuola eh, di riferimento, il progetto di riferimento, porterà il suo logo lì e sarà riconoscibile nel sussidiario. Non c'è altro da dire, Francesco Fusillo per le guide del sussidiario per le immagini. Ah, forse una cosa importante da dire è che queste immagini, come vedete questa e tutte quelle che io ho già preparato, eh, provengono da eh, ambienti dove queste immagini sono coperte da licenza Creative, eh, creative Commons, cioè le possiamo usare senza nessuna preoccupazione che, eh, eh, che siano licenziate. In particolare questa proviene da qui. E da questo portale, licenza, eccolo qui, c'è scritto appunto eh, Creative Commons Zero Licenza. Questo significa che la pittura può essere completamente libera per essere usata per ogni legale eh, proposito. Ecco, questo è molto importante perché le tavole di, eh, del sussidiario per immagini eh, potranno essere eh, scaricate eh, potranno essere dove l'ho messo il sussidiario potranno essere utilizzate da chiunque quindi è importante che chi va a pescare immagini e magari dopo le riutilizza possa essere sicuro che quella diffusione di immagini eccolo qui questa è la biblioteca ecco queste tavole andranno a finire qui dentro ma sono tutte libere da diritti d'autore e anche noi le stiamo costruendo con questa eh, con questa proposta quindi non c'è altro da dire logo cartiglio testo e immagini per la guida sul come si costruisce una tavola grafica per il sussidiario per le immagini Francesco Fusillo vi augura assolutamente una buona partecipazione al progetto e buon lavoro